cari amici bentornati nel canale ricette fai da te oggi vi mostro come io faccio la ricotta senza lattosio ovvero senza caseina la ricetta mi è stata data da un antico casaro del posto in gargano bene iniziamo subito per prima cosa faccio il mio formaggio fatto in casa ovvero Prelevo direttamente dall'allevatore di fiducia il latte, intero, non pastorizzato. Lascio cagliare, poi divido a pezzettini e metto nelle fuscelle, cosiddette fuscelle, ovvero i contenitori per fare il formaggio. Se non sapete come si fa, cliccate l'icona sopra che vi porta direttamente al link. In questo video ho usato 5 litri di latte. Una volta che finisco di fare il formaggio lo metto a scolare tranquillamente ma non getto via il suo liquido ovvero il siero. Lo metto nuovamente a riscaldare a fuoco alto. Come ho detto prima ho usato 5 litri di latte. Aggiungo al siero del formaggio un bicchiere, ovvero 150 ml, di siero speciale. Nel prossimo video vi farò vedere come si ottiene questo cosiddetto mio siero speciale. Dopo pochissimi minuti la ricotta viene a galla. Spengo il fornello e la vado a mettere nell'apposita fuscella vedete che bella è tutta su ottimo il mio cosiddetto siero speciale serve proprio per un'ottima fermentazione ed io sono felice la mia famiglia ringrazia solo con il latte o formaggio ricotta senza lattosio e dalla fine anche il siero cosiddetto mio speciale per fare mozzarelle fior di latte, cacio cavallo, mmm, che buono e ringrazio il casaro pugliese, ciao!